Sì, brevemente per rassegnare appunto il voto di estensione del Movimento 5 Stelle e per fare due o tre insomma precisazioni. Partiamo, partiamo da quello che, ho detto che, che ha insomma, detto lei, che mi lascia un po' di sasso, insomma, perché ha parlato di Torino, quindi della proposta dei beni comuni di Torino e della sua proposta, quella del 2015 e diciamo che sia quella proposta, quindi quella del 2015 e, e, mh, e quella dei beni dei, dei comuni di Torino portano proprio quello che, dico, di, che, che, che, cioè, che ho detto io ma che, che insomma, avanza tutto il gruppo, cioè procedure ad evidenza pubblica infatti sono un po' stupito sul fatto che lei oggi insomma, voti favorevolmente questa proposta, quando invece l'evidenza pubblica è uno dei cardini eh, de, del Movimento 5 Stelle. E, mm, e quindi sono un po' così. Per quanto riguarda quello che ha detto la, la consigliera Montella, mi, mi dispiace che, che trovi, trovi scandaloso che nessuno abbia proposto l'ordine del giorno, le guidava a proporre lei ma a ben vedere non, non è, è stato fatto più che altro mi fa pensare il fatto che la consigliera Montella che me li Ardu che me li sta a lavorare era... in un Montella <ride> prego consigliera e, e in seconda battuta insomma, non vota, non vota i bilanci né tantomeno le varianti urbanistiche che hanno i pareri favoribili da parte di tutti i dipartimenti invece oggi vota una proposta che ha tutti i pareri negativi quindi anche questa una novità, ma ci abitueremo anche a questo, ne prenderemo. Per quanto riguarda gli altri interventi, che sono tutti più o meno nella stessa direzione che sono più o meno tutti riassumibili sull'intervento del consigliere Fassina, cioè per il fatto che l'evidenza pubblica non è il, la, la, la, la procedura, non è, non è il, um, che c'è la discrezionalità amministrativa e quindi ci dimentichiamo della discrezionalità amministrativa, però la discrezionalità, discrezionalità amministrativa è una cosa, è quella che applica il dirigente nell'applicazione di norme di norme e, quindi, e di regolamenti la discrezionalità politica quindi quella che rientra dentro dei libri e regolamenti è un altro, un altro paio di maniche quindi eh, diciamo che la discrezionalità amministrativa come ci direbbe un qualsiasi professore di diritto amministrativo è quella discrezionalità che appunto il tecnico, eh, adotto, il tecnico, il, il giurista adotta nell'ambito di regolamenti e leggi, la discrezionalità politica è ben altra cosa, è quella che appunto viene contenuta all'interno degli atti politici, appunto. Questo giusto per eh, tagliare corto e per dire che mh, se veramente e questo solo una, una, un appunto: che se veramente era così importante approvare, cioè se le opposizioni ritenevano così importante e indifendibile che non si potesse, si deve correre contro il tempo questi beni comuni perché eccetera eccetera eccetera il momento utile era appunto approvare la delibera del 2015 a firma raggi De Vito Frongia e Stefano detto questo consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle grazie Presidente